Salve amici e benvenuti in Arte nel Cucito! Dunque oggi vi vorrei proporre come fare un vasco alla francese un cappellino simpatico che può andare bene in tutte le occasioni e allora andiamo a vedere come si fa! Allora eccomi qui! Naturalmente partiamo da un cartamodello facciamo prima il disegno di un cerchio con la nostra circonferenza ricordo che per misurare la circonferenza basta passare con il metro a un centimetro dalle orecchie arrivare fino alla fronte e calcolare io ho calcolato un mezzo centimetro in più di vestibilità perché alle volte magari si tiene il cappellino un po più giù o un po più su e quindi mi sono disegnata il mio cerchio con la regola matematica della circonferenza diviso 6 28 ho trovato il raggio e di conseguenza ho fatto il disco poi ho calcolato 7 cm mi sembra, no 5 cm 5 cm per il rialzo del cappello e quindi mi sono praticamente trovata i due pezzi che andrò a tagliare sul mio tessuto quindi andrò a tagliare un pezzo così tutto intero che sarà la parte sopra del cappello e un pezzo invece Solo questa parte, che sarà la parte rialzata del cappellino. Naturalmente metteremo una fascetta tutto intorno. e Io inizialmente avevo pensato di farla in ecopelle sotto e sopra. Invece poi ho pensato che forse con un po' di canetè magari scivola anche meglio. Quindi andremo a mettere il canetè su questa fascetta, poi la piegheremo e andremo a mettere la fascia tutto intorno. Adesso andiamo a vedere come fatto il taglio Io ho preparato una fascetta alta 5 cm x 62 cm e poi anche un pezzo di canetè lungo uguale questa l'ho già tagliata quindi andiamo a confezionare adesso andremo a fare la cucitura 0,7 mm eh, tutto intorno al disco dunque io non ho problemi di cioè che le copelle mi freni nel piedino della macchina quindi cucirò con un piedino normale però per chi avesse dei problemi di trasporto c'è un piedino che è questo che volevo far vedere c è questo piedino qui che si chiama piedino tefron che si cambia, si mette nella macchina e aiuta a scivolare un po' meglio io ho visto che col mio piedino non ho problemi appunto perché il tessuto non è abbastanza tranquillo, nel senso che mi fa scivolare bene e quindi andremo a fare questa cucitura. Ok? Uova wow, fresche! una ribattitura anzi due ribattiture qui sul bordo perché viene più bello e quindi cambio il filo e metto un filo un po più grosso perché vorrei che si vedesse Adesso andremo a mettere su il canetè lungo tutta la fascetta. Lo mettiamo su a un piedino. passaggio, dunque piegheremo la, la fascetta eh, io avevo calcolato 2 centimetri, quindi mi viene l'ecopelle un po' all'interno così e andremo a fare una cucitura proprio nel solco della cucitura qui in mezzo che non si deve vedere e questa starà un po' più dentro il gros grain, il canetè starà un po' più in dentro così andrà a nascondere questa cucitura qui che è la prima che abbiamo fatto. il baschetto finito se potete notare io mi giro un po così vedete un attimino l'indosso questo tipo di cappello si può portare come l'ho messo io un po sulla fronte però si può portare anche un po all'indietro così si può portare un po più su e messo più dritto più schiacciato così dipende un po da uno come lo vuole dunque io volevo fare delle precisazioni allora per quanto riguarda qui la fascetta, io ho fatto quella confezione perché non volevo assolutamente le cuciture esterne però uno può fare come vuole insomma, lo può mettere su con la fascetta doppiata, cucita a rovescio, ribattuta a diritto potrebbe fare a meno di mettere il canetè, io l'ho messo così per farlo scivolare un po' però credo che se anche fosse stato fatto tutto in ecopelle sarebbe stata la stessa cosa per quanto riguarda le, la cucitura qui del contorno, ho voluto fare le due cuciture aperte per tenerlo un po' schiacciato però volendo si può sempre cucire in lineare, passare in tagliacucci e fare una ribattitura a riva cioè ognuno poi le rifiniture sono cose che si. ognuno le fa come vuole insomma eh, A me piace, è venuto abbastanza bene Un'altra cosa volevo aggiungere per il discorso della fodera, se magari decidete di farlo in stoffa e quindi le cuciture sono sporche, eh, potete benissimo fare la fodera con il cartamodello quello che abbiamo tagliato il cappellino, questo qui lo fate con le stesse misure, fate la fodera, prima di, di cucire la fascetta aggiungete la fodera e poi fate la fascetta e viene bene anche così in su spero che vi piaccia eccolo qui. eccomi qui amici per il saluto finale spero che questo video vi sia utile per la confezione di un nuovo cappello e naturalmente se avete dei commenti delle domande da fare fatelo che io appena posso vi rispondo un salutone grande a tutti voi e al prossimo video ciao ciao Piedino, pedino, chiedino. Piedino. piedino. Dobbiamo cominciare. Um, che buono! Dobbiamo cominciare, dammi il piatto! Me ne mangerei un altro po'. Basta! <ride>